ma c'è gente che sta lavorando ragazzi, ma dai, abbiate pazienza no, io la abbiate pazienza quando lavoriamo no, per favore ragazzi cioè sono sotto una studentesse precaria lavoratrice che da gennaio si trova, si trova sotto sfratto ovviamente noi quanto le sue responsabilità un paio di settimane fa siamo venuti insieme al sindacato USB e noi rischiamo a chiedere un tavolo con l'amministrazione edi su in maniera tale che l'amministrazione si possa prendere le sue responsabilità sono passate due settimane ancora l'amministrazione Inoltre Edisu aveva detto di stanziare dei fondi per aiutare tutti sì, gli risultati. studenti per pagare l'affitto, ma ancora questi fondi sono stati stanziati. Sì, certo. Quindi Edisu il tempo è scaduto. Vogliamo delle risposte. Antonella, toccano tutti! tutti. Oh, no, sì, oh, buongiorno esempio Cosa? Si fuori. No, siamo andare, mo no, ragazzi, fuori. fuori. Fuori. fuori. Sì, cioè, due settimane. Sono due settimane, sono due settimane. Questo è un ente pubblico, voi lo il Un ente pubblico si prende le responsabilità. Dovrei parlare ma con me. Ascolta, stai passando dalla parte del, abbiamo, stai chiesto stai dalla parte del abbiamo chiesto un, sapere, tavolo. Del un tavolo un tavolo per parlare. E eh, non ci avete dei risposti, io sono ascoltato il 24 febbraio. No, abbiamo mandato ok. Questo mi no, sembra un metodo democratico. Allora, cosa l'abbiamo fatto? Mi siamo democratici. dai, dai. dai. arriva la polizia Chia no, ma io, la faccio portare io. via dalla polizia ma se lo Vai, ma un sì, la vostra È parte della ragione bravo. gli in la ogni giorno per dire il suo marco in, ah, sì. per perché, in, perché perché io, in due in, in tre come i fascisti, siete i dai, ma un po' di ragione per favore, Ma nessuno mi vuole lasciare in no, mezzo alla strada. Ma allora date risposte, due settimane fa abbiamo chiesto un tavolo. Eh. Due settimane fa. voi due settimane fa, non so quando, avete scritto.